Noi parliamo di un libro di Christian Caliandro che si chiama Italian Revolution, non lui, il libro che sicuramente sarà un libro di cucina regionale, immagino Bene, grazie a tutti di essere qui e grazie per questo invito Allora, il, il lavoro di questo libro è partito proprio da dall'idea di analizzare quello che secondo me è successo all'Italia negli ultimi 30 anni e in qualche modo in qualche punto tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 è come se un'intera popolazione, un'intera nazione avesse rinunciato a quel lavoro collettivo di costruzione autonoma della propria identità, identità collettiva e culturale per acquistare un'altra identità fabbricata altrove. Questo secondo me è quello che è successo e che ha generato un fenomeno di vera e propria dissociazione, cioè di schizofrenia e il risultato di questa schizofrenia, quello proprio che si è verificato nei decenni successivi fino ad oggi, è stato fondamentalmente il distacco dalla realtà a tutti i livelli in tutti i territori della vita collettiva e noi ne possiamo vedere eh, i risultati oggi appunto in tutti questi campi dalla cultura all'economia alla politica ovviamente e mh, diciamo per semplificare è come se eh, noi potessimo visualizzare la differenza tra sognare di cambiare la realtà e cambiarla davvero tra L'attivismo e l'attività. Quindi questo è stato il, eh, il punto di partenza del lavoro, cercare di analizzare, di interpretare questa enorme, gigantesca finzione generalizzata, cercando anche di eh, rintracciare il pozzo eh, profondo, il buco nero in cui è sprofondata l'Italia 30 anni fa e che se ci pensate corrisponde al, al pozzo di Vermicino, cioè è come se in qualche modo nell'81, nel giugno dell'81, lì in quel pozzo fosse eh, caduta l'Italia intera e adesso in questo momento si trattasse di estrarla, di tirarla fuori. E ci sono, ci sono eh, delle narrazioni, ci sono soprattutto scrittori, eh, purtroppo non ancora molti, molti artisti contemporanei, ma molti scrittori che si sono occupati di eh, costruire racconti e narrazioni che provengono, che parlano da questa zona oscura, opposta appunto alla zona finzionale. E soprattutto eh, quello che mi fa piacere ricordare è che c'è, esiste, nonostante sembri di no, ma esiste quella che io ho definito la capitale spettrale d'Italia, un posto al centro esatto della penisola che è l'Aquila, che è stata completamente L'Aquila è l'ultima delle tante rimozioni che caratterizzano il nostro paese, le più recenti sono quelle degli anni 70, quelle del, delle stragi di mafia, quelle eh, che riguardano Mani Pulite, quella del G8 di Genova, l'ultima eh, riguarda proprio un'intera un città che però ha funzionato davvero da subito al tempo stesso come metafora e anticipazione dell'Italia intera, cioè il crollo dell'Aquila ha anticipato il crollo dell'Italia e ehm, in qualche modo davvero il territorio psichico in cui tutti gli aquilani sono entrati improvvisamente, traumaticamente nel, nel giro di poche ore, quella notte eh, di quattro anni fa, è lo stesso, se ci pensate, territorio in cui stanno entrando più o meno velocemente, più o meno lentamente tutti gli italiani. Questo riguarda anche la parte, diciamo, positiva, nel senso che gli molti aquilani hanno già sviluppato nel corso di questi anni, in maniera dolorosa ovviamente, alcune eh, fondamentali strategie di sopravvivenza che secondo me, e eh, strategie di vita proprio, di cambiamento della propria vita, che secondo me ci dovranno insegnare parecchie cose nel, nel prossimo futuro. E questo ovviamente ci porta a quello che è, è secondo me, l'aspetto la, che personalmente mi interessa. Di più, cioè il rapporto tra la cultura e la crisi in questi anni e in questi mesi, proprio perché l'Italia è a modo suo il posto in cui si è sviluppato, il luogo in cui si è sviluppato il dibattito più ricco, più variegato sulla cultura e sulla funzione della cultura in una società, però al tempo stesso questo discorso pubblico è secondo me viziato da alcune, ehm, da alcune distorsioni prospettiche, le possiamo chiamare così. Prima fra tutte l'idea che ci sia un'opposizione tra la cultura che si mangia e quella che non si mangia, secondo me è fittizia, è artificiale, proprio perché entrambe le, le affermazioni che si presentano come opposte di fatto rientrano nel medesimo recinto il recinto in base al quale la cultura si giustifica solo e soltanto se fa fare soldi se è legata all'idea di fare soldi e questo chiaramente è un'altra uh, un finzione proprio perché la cultura funziona e ragiona in base a schemi completamente diversi e ha una funzione molto più radicale soprattutto nel tempo che stiamo vivendo cioè la cultura è stata sempre nei momenti di crisi <coughs> che come ci dice l'etimologia sono momenti in cui si compie una scelta, un attraversamento consapevole, cioè la transizione da un'epoca storica all'altra che vuol dire passare da uno stato della realtà a un altro, bene in questi momenti la cultura è il veicolo che ci aiuta a compiere questo attraversamento nella maniera meno traumatica. Possibile. Ed è sempre stato così, è stato così in tutti i momenti eh, chiave della nostra, della nostra storia. L'ultimo di questi momenti è proprio il secondo dopoguerra, il che non vuol dire ovviamente che um, in qualche modo noi dobbiamo metterci a rifare film neorealisti o uh, romanzi neorealisti, vuol dire che dobbiamo metterci a costruire oggetti che abbiano la stessa efficacia e per costruire questi oggetti vuol dire dire che dobbiamo sviluppare un intero approccio completamente nuovo alla realtà e al mondo cioè riscoprire, riscoprire la realtà vuol dire fondamentalmente riscoprire l'esperienza diretta l'apertura la, come disponibilità al mondo e non come costruzione appunto finzionale rifugio nell'evasione nella nostalgia nei bei tempi andati che però non sono mai esistiti sono sempre una versione idealizzata perché e concludo secondo me uno dei problemi fondamentali che noi ci troviamo ad affrontare in tutti i campi è proprio quello che ancora oggi... Eh in Italia si prova a ehm, affrontare sfide in larga parte inedite, che sono le sfide appunto, che la crisi ci sta mettendo di fronte con eh, strumenti del tutto inadeguati, soprattutto con schemi e, e griglie interpretative obsolete e che probabilmente non solo non funzionano adesso, ma non hanno mai funzionato neanche nel momento in cui sono state eh, elaborate. Voglio dire, se voi pensate anche solo all'immagine, alla metafora del tunnel, No? la crisi come un tunnel che ha una luce in fondo, che è un tunnel che va attraversato, questa cosa non, non, non esiste, è una, è una visione del tutto distorta, non esiste nessun tunnel a meno di non immaginarne uno in cui noi alla fine troviamo il mondo che noi abbiamo costruito nel corso di questo attraversamento e questo mondo potrà essere appunto a seconda della nostra attitudine del nostro approccio, della nostra responsabilità qualcosa che abbiamo lasciato fare per l'ennesima volta e costruire agli altri abbiamo scelto di affidare ad altri oppure qualcosa che abbiamo deciso di costruire attraverso il nostro impegno e la nostra eh, responsabilità, quindi in qualche modo è come se noi fossimo davanti a un bivio in cui davvero le cose possono andare benissimo, o malissimo, l'unica cosa che ma non solo secondo me, non potrà succedere e che rimangano come sono stato finora, perché come sono stato finora non esistono più. Grazie.